Incursione dal futuro Non è il mio compleanno Lo avrete letto dal titolo Però sappiamo che non tutti fanno attenzione a ciò Avevo bisogno di far pace con il passato Conservando quello che di bello mi ha lasciato Ed eliminando quello che ha deciso di non esserci più Lo so, non è molto in tema, anzi non è affatto in tema con quello che volevo fare sul canale però non volevo perdere questo video capirete il perché lo lascio alla vostra sensibilità mm, ma nemmeno volevo vederlo in originale potevo usare l'editing di youtube ma ne ho il terrore perché non rientro nelle mie competenze e quindi lo riposto corretto diciamo così Um, mi dispiace per tutti i commenti che non ci saranno più, ma se volete, se ripassate se siete ancora iscritti, potete ricommentare, magari non facendomi gli auguri per il compleanno. La cui data è scritta nel titolo. Detto questo, azioniamo la macchina del tempo. Ciao a tutti, non so ancora che fine farà questo video perché mi aspettavo un qualcosa di un pochettino più lungo, ma ho ricevuto almeno un regalo per il mio compleanno. E ve lo volevo mostrare. Si tratta di questa maglietta che è stata scelta, tra virgolette, dalla mia lista Amazon. Ne ho messe diverse con i lupetti, se vi interessa andare a guardare. E per questo volevo ringraziare Francesca di Torino. Ciao! Oggi è il 21 aprile, è il mio compleanno. Tanti auguri a me. Compio 31 anni e sono inquadrato malissimo. ma eh, questo video doveva servire a dirvi che quest'anno il video regali sarà un pochino diverso perché se da una parte non sono arrivati tanti regali fisici ne è arrivato qualcuno in più in forma un po' diversa e, e... e come diceva Paola Style noi lo vogliamo dare un veloce sguardo un no, look Ciao carissimo Riccardo, buon compleanno, passa una buona giornata, io ti mando un grande bacio e i miei migliori auguri. Ciao caro. Buongiorno, tantissimi auguri di buon compleanno, che sia una bella giornata, penso siano 31 anni, una bellissima età. E ti faccio i miei migliori auguri e ti mando un bacio. Ciao. Ciao. amici, oggi è il 5 maggio ed è arrivato l'ultimo regalino da parte di una delle mie due migliori amiche che si chiama Miriam il ramen ramen già pronto io spero per quanto voi vedrete questo video di aver scoperto come si cucina una nuova bottigliona di burro birra che ormai non assaggio da praticamente un anno quindi la gradisco molto una super belanda tutta di ingredienti naturali mi dicono, meglio sto leggendo, alla frutta che cercherò di girare per voi. Inquadrare il più possibile la Arizona Con La z maiuscola Perché è più figo Infine Ma non per importanza Due Confezioni di Pringles Ma non le Pringles classiche e quelle sono noiose e si trovano ovunque. Ma... Certo, se metti la mano sul gusto non si leggerà mai. Queste al cheddar. E... e queste... a ah, miele e mostarda. Sono... Ansiosissimo di assaggiare soprattutto queste. Grazie sister! Io ho la barba lunghissima, devo farmela. Al prossimo video sarà obbligatorio avere la barba bella. Bene ragazzi, questo video è finito. Io ringrazio una per una tutte le persone che mi hanno fatto un regalino, sia fisico sia con un video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video E ogni tanto mangiate le Pringles, che sono buone